Ciao ragazzi, buongiorno, il video di oggi è un video che state aspettando da tanto uh, volevate vedere come me la cavavo con uh, le mie esperienze riguardo le tecniche nuove riguardo imparare qualcosa di nuovo, sapete che quest'anno uh, ho deciso che appunto volevo imparare cose nuove e, e uh, il video di oggi appunto parlerà uh, di uh, qualcosa di nuovo, di qualcosa che non ho mai fatto e uh, per la precisione uh, l'uncinetto e niente, vi porto con me in questa strana avventura eh, nell'imparare qualcosa di nuovo, ovviamente eh, continuerò ad imparare qualcosa di nuovo eh, in futuro, e niente, guardate il video per scoprire come andrà a finire. Ciao ragazzi, buongiorno, sto prendendo ora il necessario per realizzare il coniglietto con l'uncinetto sapete che è una sfida che mi sto ponendo per imparare qualcosa di nuovo um, quest'anno tra cui anche l'uncinetto ho già pensato alla prossima cosina che potrei imparare ma ve lo dirò più avanti e niente sono un po' in ansia e sto cercando ogni scusa possibile e immaginabile per non iniziare perché sono davvero preoccupata del risultato, ma soprattutto questo rifiuto che ce l'ho da sempre, verso il cucito e l'uncinetto, che non lo so da dove arriva, però c'è, e quindi sto cercando di allontanare questo momento il più possibile, ma è arrivato il momento di metterci all'opera, quindi prendo tutte le cosine che mi servono, e poi vedo, come iniziare, cosa fare, cerchiamo di fare questo percorso insieme, mi avete detto che preferite vedermi all'opera dall'inizio fino alla fine piuttosto che darvi qualche dritta una volta che ho imparato e quindi cominciamo, lasciatemi un mi piace di sostegno perché ne avrò bisogno, lì intanto dietro di me c'è tutta la ciurmaglia che mi fa compagnia, allora cominciamo, ho scelto il coniglietto anche perché ci avviciniamo a Pasqua e quindi credo che ora che lo avrò finito probabilmente sarà Pasqua e quindi siccome si intonano più con il periodo ho scelto quello e, allora, dal momento che non so nemmeno come iniziare né come prendere in mano l'uncinetto né come tagliare il filo, zero completo um, direi che eh, come prima cosa vado a guardare eh, in fondo al, al libricino dove ci sono appunto le tecniche di base per, per creare, per iniziare, per fare qualcosa e poi ehm, ho pensato di andare eh, a realizzare inizialmente qualcosa di semplice ci sono sul... Libricino, se vedete qua sotto, la um, difficoltà, per esempio, questo qui è lo zainetto e ha difficoltà media, poi c'è, per esempio, il capellino e difficoltà bassa. Quindi comunque andrò ad iniziare con uh, una difficoltà, cioè molto molto semplice, molto base, proprio i primi, primi passi. Ok, mi studio un attimo il libretto e poi vediamo di vedere che cosa riesco a fare dunque um, stavo leggendo la, la parte finale del libro appunto dove ci sono le tecniche di base per iniziare ed è, è disegnato passaggio per passaggio con i disegnini, le freccette eccetera ma uh, cioè, io sono ad un livello ancora più base perché non so nemmeno cioè come, come tenere le, le mani, le dita, quindi mi trovo un po' in difficoltà, quindi ho deciso di cercare un po' su internet e vedere se c'è qualche uh, video tutorial che mi mostri bene cosa, cosa, cioè il movimento delle mani, non so come spiegarvelo, comunque che mi mostri proprio per, per chi non ci arriva come me, ok? come se dovessero spiegarlo a un bambino, ok? Perché questo è spiegato molto bene, però io ho una difficoltà davvero grossa, quindi provo a dare un'occhiata anche ai video, per vedere se riesco a capire meglio. Allora, vi chiedo scusa per il rumore di sottofono, purtroppo stanno tagliando l'erba e uh, ci dobbiamo accontentare, speriamo solo che finisca presto. Allora, uh, ho preso il mio tablet e ho cercato dei video appunto per... Uh, come funziona il tutto ho trovato questo eh, canale qui che si chiama world of amigurumi dora mannaggia allora dicevo sono andata su youtube e ho trovato questo eh, canale che si chiama world of amigurumi che ha eh, realizzato appunto è un ragazzo che ha realizzato alcuni video sono proprio delle lezioni che partono proprio da, dalla lezione base, base, base, proprio come vi dicevo prima, come se stesse parlando dei bambini, ed è esattamente quello che sto cercando io. Tra l'altro è molto, molto bravo a spiegare, e, e adesso proverò a cercare a fare qualcosa in, in base a quello che, che dice lui. Vediamo cosa, cosa succederà. Uh, niente, ho, ho provato a, a guardare il video, ho, ne ho guardati anche altri, in realtà quello che eh, vi dicevo prima è... È quello che mi sembra il migliore in, ass in assoluto il primo che mi ha attirato ed effettivamente avevo ragione perché è spiegato meglio di tutti ma veramente è spiegato molto molto bene e fa vedere anche i vari passaggi um, in modo molto chiaro solo che probabilmente sono io che oggi sono stanca o ho, ho altri pensieri per la testa e quindi in questo momento davvero non riesco a fare niente e in quando mi succede questo eh, quello che faccio è fare pausa cioè eh, metto da parte questa cosa qui per qualche giorno in modo che io mi dimentichi completamente quello che ho visto, sentito eccetera eccetera e, e poi lo riprendo più avanti in modo da come ri, resettare tutto e ricominciare da capo e vediamo se riesco, riesco a fare qualcosa perché a quanto pare oggi non è il momento giusto e siccome mi avete detto che volete vedere i vari passaggi da quando inizio fino al risultato finale è giusto che io vi mostri anche questo, quindi niente, oggi, oggi va così e ci rivedremo tra qualche giorno. Ciao ragazzi, buongiorno, allora è passato qualche giorno dall'ultima clip che avete visto e oggi così giusto per... E oggi, così, giusto per uh, vedere un po' come andava la situazione oggi, ho provato a, uh, realizzare, ho provato a riprendere in mano il uh, libro con uh, le pagine, con le informazioni di base dell'uncinetto e uh, guardate. Cosa sono riuscita a fare? Allora, adesso so che voi volevate vedere l'inizio di tutto, ma in realtà siccome non ero molto convinta che oggi sarei riuscita a fare qualcosa, ho detto, boh, provo, vediamo se riesco a fare qualcosa. E, e, e ci sono riuscita, quindi sono molto, molto incredula anch'io. Sono molto, molto, sono molto entusiasta di essere riuscita a fare la mia prima catenella della vita, ragazzi. Mi sembra di essere... Ho una felicità che, che non so, probabilmente, cioè non me ne intendo, quindi non lo so, probabilmente sarà tutta storta, tutta brutta, eccetera. Secondo me è venuta benissimo ed è bellissima, però fatemelo sapere voi sotto, giù nei commenti. E quindi sì, sono riuscita a fare la mia prima catenella. Adesso però vi spiego una cosa. Eh, questa qui, siccome ehm, ho, ho riguardato appunto i le istruzioni di base e questa volta sono riuscita a capirle anche ricordandomi un pochino in realtà quello che aveva detto il video però ehm, in realtà cioè, però stavolta sono riuscita a capire eh, questo libretto le informazioni senza nessun tipo di problema è evidente che proprio l'altro giorno non ero eh, nelle condizioni giuste per concentrarmi su qualcosa che per me è davvero molto molto impegnativo so che molti di voi non riusciranno a capire questa cosa però Tantissime cose per me sono molto molto semplici, questo è proprio un buco nero che non so spiegare il perché però è così e, e ho davvero, trovo davvero tanta tanta difficoltà in questa cosa e il fatto di esserci riuscita o comunque di essere riuscita a fare anche una cosa così semplice per me è già Cioè, un passo, non è un passo avanti ma sono dieci quindi per, è, è una felicità cioè capite la mia felicità anche se in realtà non è niente di così straordinario comunque vi stavo spiegando, quello eh, sono andata a cercare nei libretti qualcosa di davvero molto basico perché qui c'è la carotina, il coniglietto eccetera e ehm, secondo il mio punto di vista era... e ehm, nella condizione che sono io mi sembrava tutto troppo difficile quindi sono andata a cercare... Ehm, tra i libretti la cosa che secondo me è la più semplice in assoluto la, proprio la più basica, basica e um, quello che ho trovato era ero indecisa tra la sciarpa che è quella che eh, sto cercando di realizzare io perché è praticamente una striscia lunga oppure um, il nido oppure ancora il cappellino vediamo se lo trovo eccolo qua questo questo sì e niente alla fine ho optato per la sciarpa perché mi sembra cioè un, una striscia lunga dritta mi sembra la cosa più semplice da realizzare proprio come un primi, primissimo progetto e quindi ho messo un secondo in pausa ma solo un secondo in pausa il coniglietto per realizzare questa sciarpa poi non realizzerò la civetta ma eh, continuo ad avere l'idea di realizzare il coniglietto quindi niente eh, faccio un'altra pausa di qualche giorno perché eh, nei prossimi giorni non avrò tempo però eh, sono molto molto contenta di aver realizzato la mia catenella e ho, ho imparato a tenere in mano lucinetto eh, che per me... È una cosa grandiosa e um, non prendetemi per matta io capisco che per molti di voi sarà una cosa davvero molto molto semplice ma per me era davvero un, un grosso scoglio da superare e ci sto riuscendo e questo mi rende davvero molto felice quindi niente smetto di parlare perché altrimenti questo video diventerà enormemente lungo e um, ci vediamo tra qualche giorno in cui rincomincerò a realizzare la sciarpina insieme a voi in modo da fare tutto il video completo come mi avete chiesto, e poi ehm, ritornerò al progetto del coniglietto. Quindi. Ciao ragazzi! Allora, dopo un bel po' di tempo continuo con il mio progetto dell'uncinetto. Oggi conto di finire la sciarpina. Che avevo iniziato di prova e poi conto di eh, realizzare insomma cominciare a realizzare qualcosa di più carino ecco eh? qualche progettino più interessante allora io ho qua le mie cosine e continuiamo a fare tutto uncinetto con il filo E direi di cominciare, allora come l'altra volta, io so che vorreste vedere quello che combino, i macelli che combino eh, mentre li realizzo, però mh, permettetemi di fare prima due o tre prove, insomma, per capire perché altrimenti dovrei tagliare, registrare 45 minuti eh, per poi tagliare tutto e tenerne tipo 2, quindi mi va più comodo se prima provo e poi ve lo registro, insomma. E quindi ci vediamo tra un pochino e, e facciamo qualcosina insieme. Ok, allora, ehm, è passata un'oretta, circa 45 minuti, ho, ho un mal di testa terribile, e, quello che è uscito fuori, è, cioè di sicuro ho sbagliato qualcosa, adesso non so cosa, mm, non è venuta fuori una sciarpa, perché è è venuta fuori questa cosa qua che cioè non è neanche dritta quindi cioè forse è giusto così non lo so non capisco so che mi aspettavate per vedere mentre facevo l'uncinetto ma ho provato a realizzare questa cosa e ho fatto davvero molta molta molta molta fatica Uh, pensavo di uh, realizzare questa cosa mh, come passatempo come divertimento per fare cose carine perché comunque ho visto che si possono fare un sacco di cose anche diciamo ricami, disegni, braccialetti quindi l'idea di imparare uh, mi era piaciuta un sacco mi sto rendendo conto però che cioè, non è proprio nelle mie corde io adesso non so se perché ho bisogno di allenamento o um, se sarà sempre così non lo so. Fatto sta che per provare a fare questa cosina che in teoria penso una persona normale ci metta circa 5-10 minuti o ci ho messo una vita. Ma il risultato finale è peggio perché io adesso sto malissimo, ho un mal di testa pazzesco. e um, Il solo pensiero che magari devo fare qualcos'altro ho un rifiuto totale perché se mh, prima potevo aver rifiuto per altri motivi che non so perché sono impedita eccetera adesso ho proprio il rifiuto perché saper di dover fare questa cosa per poi stare così male perché veramente mh, eh, non lo so, mi ha distrutto sta cosa adesso proprio non, non ho proprio la, la voglia io spero, cioè mh, per il momento metto questa cosa da parte per un bel po' e mh, e, e credo che per un bel po' insomma non, non mi azzarderò più a toccare un uncinetto ah, perché sì, insomma, se i risultati sono questi allora di sicuro non è un passatempo e di sicuro non è un divertimento per me preferisco fare altro um, tolto, vabbè diciamo che il risultato comunque mettiamo caso no, che io stessi benissimo ho oh, neanche voglia di fare vabbè um, il risultato vabbè, comunque, vi dicevo è questo: non so se doveva venire tondo o, o dritto. In realtà, sull'immagine sembra che dovesse venire dritto, non lo so. Eh, di sicuro, vi dicevo, ho sbagliato qualcosa perché comunque non ha neanche le sembianze di quello che eh, c'era disegnato, insomma, sulla, sul libricino. Qua. Vabbè guardate c'è già in prima pagina, cioè questa doveva essere la sciarpetta, questo è quello che ho fatto io, ma andiamo a vedere nel dettaglio, forse c'è scritto anche. Ah questo qui dovrebbe essere il risultato finale, lo vedete un po'? Ah ecco questo qui avrebbe dovuto essere il risultato finale e questo invece è quello che è uscito a me devo dire molto uguale ok torno ad essere io ok ehm. si sì, beh tolto il fatto appunto che non è venuto come doveva venire probabilmente per quello basta soltanto un po' di allenamento uh, per il resto cioè, credo proprio che è una cosa che non fa per me non credo che un hobby un passatempo debba farti stare male nel senso um, io quando dipingo quando faccio tutti i, i i progetti DIY che vedete nel canale perché mi fa star bene in questo caso non è successo anzi sto peggio di quando ho iniziato quindi assolutamente uh, bocciato l'uncinetto per me, per il momento, perché in futuro non si sa mai eh, scusatemi se sono un po' sottotono adesso uh, vabbè questo è il risultato finale di sicuro è un fallimento totale e niente fatemi vedere che cosa riuscite a fare voi con gli uncinetti e niente, non so quanto può essere stato utile per voi questo video ma so che ci tenevate a vedere i miei Uh, progressi Io non chiamerei progressi comunque non importa i miei progressi con l'uncinetto e quindi se sì, utile non sarà e non mi ricordo più cosa stavo dicendo vi ho detto che sono fusa vabbè ci vediamo al prossimo video lasciate un mi piace al video per poco utile che possa essere ma almeno avete visto che sono una negata non c'è niente da fare e iscrivetevi al canale per vedere video migliori di questo ve lo, ve lo prometto e ci vediamo prestissimo con un nuovo video ciao